Il video di oggi riguarda sempre il regolo calcolatore, ma con uno sguardo sull'ottica. Vedremo la legge di Snell. Eh, vabbè, vi tocca. Non sto a spiegarvi cos'è la legge di Snell, dovreste saperla, ma vedremo come eh, applicarla senza usare la calcolatrice. Del resto, quando io andavo a scuola, la calcolatrice, ve l'ho già detto, non esisteva. Questa è la legge di Snell. Quello che si deve sapere è, naturalmente, cos'è un angolo, cos'è il seno di un angolo, cos'è l'indice di rifrazione. Ma poi, tradotto, vediamo, non vediamo altro che una proporzione. In pratica, quando un raggio di luce incide su una superficie di diverso indice, viene deviato, secondo appunto la, la legge della rifrazione o legge di Snell e eh, subiscono le deviazioni all'interno di questo mezzo. Ripeto, non sto a spiegare eh, nel particolare. Immaginiamo di avere un angolo di incidenza di 30 gradi, un indice di rifrazione del mezzo di 1,5 e eh, naturalmente dalla, da una parte e dall'altra non abbiamo aria, quindi indice di rifrazione 1. Vogliamo calcolare l'angolo di rifrazione. Scriviamo la formula così come l'abbiamo imparata. Naturalmente la descrizione di questa formula, o tanto meglio la veridicità, o meglio la prova che questa eh, legge sia vera è demandata ad altre persone. Il seno dell'angolo di incidenza fratto il seno dell'angolo di rifrazione è uguale a un rapporto che è l'indice di rifrazione del mezzo fratto l'indice di rifrazione da dove proviene ehm, il raggio di luce. Naturalmente con la matematica io posso giocare e quindi trasformare o cambiare i dati in questa relazione. Quello che sto facendo chiaramente è corretto fino ad arrivare a dei passaggi. A questa descrizione n2 fratto seno dell'angolo incidenza è uguale ad n1 fratto il seno dell'angolo di refrazione ed è qui che entra in ballo il regolo calcolatore quello strumento che mi avete visto in mano e che eh, non avete capito e compreso a cosa serve passiamo quindi a vedere eh, applicato questa legge al regolo calcolatore. Ritrascriviamo per l'ennesima volta eh, questa relazione, che poi, ripeto, è una proporzione. N2 sta al seno dell'angolo di incidenza come N1 sta al seno dell'angolo di refrazione. Il regolo si comporta in questo modo. Con il cursorio con la parte mobile trasparente, io metto in relazione l'angolo di 30 gradi, che adesso vedrete, lampeggiare con, spostando la parte mobile del, eh, del regolo, con 1,5 che è il mio indice di rifrazione. Vado a leggere cosa succede in corrispondenza dell'indice del, dell di rifrazione 1 e mi accorgo che l'angolo di corrispondente è 19,4. Naturalmente, 19,4 vado immediatamente a leggere su questa scala, senza spostare nulla, il valore del suo seno che corrisponde a 0,333 quindi come vedete sul regolo io ho avuto tutti i dati a portata di mano. Rivediamolo ancora per una volta, 1,5 è il mio N2, che in questo caso è 1,5, potrebbe essere qualsiasi altro indice di rifrazione, sposto il cursore, il cursorio, scusate, per eh, allinearlo all'angolo di incidenza in nero 30 ⁇ gradi. Per i curiosi, 60 al coseno, mentre 30 sta per il seno di 30 gradi. Ed ecco che leggo immediatamente che il seno di 30 gradi è 0,5. Non ho bisogno della calcolatrice. E qua ho definito una parte della mia relazione. Vado sull'altro indice di rifrazione, n1 uguale a 1, perché corrisponde... a all'indice di rifrazione dell'aria, vado a vedere con il cursore a che angolo di ehm, rifrazione corrisponde e leggo esattamente 19,4 sulla scala. Inoltre senza spostare il, la linea fondamentale del cursore che è quella rossa, leggo il il seno dell'angolo che è 0,333 questa è la calcolatrice che si usava fino agli anni 70 ed ecco quello che avete visto oggi o meglio quello che vedo io n1 fratto seno dell'angolo di incidenza uguale a n2 fratto seno del... e questo è quello che vedete voi